Buongiorno a tutte e tutti, sì, eh, in questo momento mi rivolgo a voi dal, dagli studi di casa mia, purtroppo non sto tanto bene, spero niente di particolare, però non, non ero molto convinto di poter andare in radio stamattina a affrontare il freddo torinese. Allora, eh, il pezzo che abbiamo sentito è... si chiama Guileguile, Guile, vuol dire ciao ciao, è un modo di dire per accompagnare le persone e eh, sì, il primo pezzo era in cinese: eh, Sono italiano di cotugno. Che purtroppo è stato bocciato da Adriano, però eh, vi <ride> però ve lo consiglio è carino in cinese di qualche anno fa, tra l'altro, quel pezzo, però, comunque il pezzo che invece il Comitato Centrale ha, fatto, ha approvato Gué Guile, è un pezzo in turco. È, è, è un pezzo molto famoso degli anni '70, poi dieci anni fa è stato rifatto da un'altra cantante. E ho deciso di scegliere questo pezzo per eh, due motivi, uno perché iniziamo ad arrivare a fine di quest'anno, quest'anno un po' maledetto, e quindi lo accompagniamo un po', dai, ciao, vai, via, via, tipo così. e Il secondo, invece è legato, il secondo motivo invece è legato al tema di oggi. E I sindaci di Istanbul e Ankara hanno iniziato a presentare i fascicoli alla magistratura ai procuratori fascicoli di corruzione eh, appartenenti alle opere delle, degli amministratori precedenti quindi 20 in un caso, 30 nell'altro ca nell caso anni di, di potere del partito dello Sviluppo e delle giustizie e quindi questo potrebbe aprire veramente il vaso di quindi, Pandora quindi eh, Pandora, Pandora, questo è il periodo forse giusto per fare questa confusione esatto iniziamo con questo oppure vuoi, vuoi iniziare con um, la notizia calcistica va bene allora bashak Shehir e psg quindi una squadra francese una squadra di istanbul e si incontrano e credo che sia stata l'ultima partita del girone dei champions e, um, Váceksev non aveva tutta questa speranza, in effetti poi la partita, quando è stata eseguita correttamente, PSG ha sfondato le porte e ha vinto credo 5-0, 5-1 non mi ricordo, 5-1. Ok, allora cosa succede? Durante, mh, credo al sedicesimo minuto, eh, comunque nello stadio del PSG a Parigi, ehm, il vice allenatore della squadra turca, eh, Pierre Vebo che è un famoso ex calciatore camorinese, un campione, un nazionale, ha gloriosamente giocato anche per la squadra più importante del mondo, ossia Fenerbahce, e è un grande attaccante, poi è diventato vice allenatore di Bashakshir e ad un certo punto viene segnalato dal quarto uomo all'arbitro centrale perché probabilmente reclamava un sacco, protestava, alzava la voce, forse aveva detto anche qualche sciocchezza, non si sa. Per coloro che non sono diciamo, eh, bravi con, con le regole del calcio, specifichiamo che eh, grazie alla segnalazione del quarto uomo, l'arbitro centrale principale potrebbe eh, tirare fuori il cartellino rosso anche contro l'allenatore oppure il vice allenatore, contro un membro dello staff, quindi fuori dal campo dove si svolge la partita. E quindi l'arbitro si è avvicinato e ha tirato fuori il cartellino rosso. Pierre Vebaud, il vice allenatore, eh, era obbligato a lasciare eh, la sua zona e andare in tribuna. Tuttavia in quel momento Pierre Vebaud ha iniziato a contestare rivolgendosi al quarto uomo. e I microfoni vicini hanno captato l'audio e abbiamo scoperto... Che è il quarto uomo, attraverso il liceo trasmittente, quindi attraverso il microfono, ha comunicato con l'arbitro centrale specificando che la persona da espellere è un negro. No? L'ha detto proprio con queste parole, addirittura in romeno, possiamo vedere negru. Ok? Quindi non è che ci sia tutta questa differenza, anche se su social si è scatenato un mondo di grandi linguisti dicendo «no, negro vuol dire nero in romeno», eh, che cazzo vuol dire? È sempre la stessa merda, no? Comunque, è come se poi il, il romeno derivasse da Sanskrit, no? Sempre un, una lingua di origine latina tra l'altro non c'è neanche bisogno di avere una conoscenza così profonda per arrivare che il riferimento era specificamente sul colore della pelle, però... L'ignoranza diffusa e il razzismo interiorizzato in Italia ha fatto sì che sulla rete si scatenasse una deficiente difesa del razzismo soft quotidiano. Comunque eh, Pierre vebo si rivolge all'arbitro e ad un certo punto gli eh, altri giocatori del PSG e Bachaccher si avvicinano verso, verso il momento del caos. E scoprono cosa succede e, e decidono di lasciare il campo. Forse il pezzo più interessante è stato il dialogo tra Dembaba, che è l'attaccante del Bashak Shir, è un calciatore molto famoso senegalese. Ed è famoso anche con il suo passato da attivista antirazzista, sia quando giocava in Fenerbacce, eh, par in Beşiktaş, in Turchia, sia quando giocava in Francia in diverse squadre. Ed Embaba, rivolgendosi all'allenatore, uh, in realtà dà una lezione eccellente: Dice tu quando. De devi chiamare devi intendere un giocatore bianco, non, non dici col ragazzo bianco quando invece ti rivolge al mio collega, dici col nero è lì che è il problema no? e poi di nuovo l'arbitro continua a difendersi come hanno fatto migliaia di persone in rete in questi giorni, Sì, ma in romeno in negro vuol dire te. quindi quest questa roba qua ci fa capire che nella prima elementare in diverse Paesi del mondo, forse ci vuole un'ora di lezione sull'antirazzismo. Mi sa che parecchi abbiamo sal salvato quei momenti importanti delle elementari e interiorizziamo... Sì, <ride> Ma, sì, sì. sì, sì, sì, sì. come lezione di religione. Quindi cosa succede? E tutti lasciano il campo, la partita sospesa, ieri ripetuta e PSG ha trionfato ha vinto eh, 5-1, me l'hai detto tu, perché quando non è una partita di Fenerbahce io non la guardo per niente, quindi non so. Possono perdere tranquillamente, nessun problema. Questa è il... la cosa più interessante che bascia è una squadra famosissima perché eh, a parte che forse il progetto calcistico del presente Repubblica nasce da nulla, era la società sportiva del comune di Istanbul, era una società poverissima, poi è diventata una bomba perché hanno i... Esatto, hanno in, in realtà esisteva da parecchi anni, però hanno iniettato un sacco di denaro, hanno uno stadio olimpico dove ci sono malapena mille spettatori, adesso niente, per, per carità. Però in generale malapena mille spettatori. Quindi un una squadra molto discutibile. I suoi conti, i suoi presidenti sono tu tutte cose molto discutibili. E la cosa. <ride> non so forse è peggio, eh, con tutto il rispetto. Eh, eh, la cosa più eclatante è che, eh, ovviamente, eh, subito dopo questo episodio, il Presidente della Repubblica, il Presidente della Federazione Calcistica, il Ministro dello Sport, tutti si sono schiariti accanto a Beshak Sheir, dicendo no al razzismo, no al razzismo. Però ricordiamoci che Beshak Sheir è stata la prima squadra è una di tante squadre anche in Turchia a obbligare i suoi calciatori a fare il saluto da soldato quando la Turchia per l'ennesima volta entra entrava in Siria. Quindi un, un... si tratta di una squadra che ha preso una posizione nettamente militarista durante queste invasioni e ovviamente questo non, non giustifica niente, però eh, la coerenza forse non, non è, è il, una, uno dei punti forti di questa, di questa squadra. E ovviamente anche l'ipocrisia che è venuta fuori, e grazie, e se guardiamo bene le dichiarazioni dei, dei governanti, ci lascia un po' la bocca aperta. Io passo alla corruzione, se vi va bene. Ok, Allora... allora. Cosa succede? In questi giorni è successo, sono successi due episodi molto interessanti. Per la prima volta i nuovi sindaci di Istanbul, Ankara, hanno aperto la bocca, hanno aperto i fascicoli, hanno mandato le carte alla procura. No? Allora, il primo caso è quello del, del mitico di, di Ankara, Mansuri Avash, è un politico. Un, un politico perché precedentemente in un municipio di, della città di Ankara era sindaco per due volte, quindi otto volte ha fatto questo lavoro, è un avvocato, quindi si intende un po' delle carte, e, ed è stato è candidato nel 2014 delle opposizioni, poi è stato, ha, ha, ha perso le elezioni per la capitale, ha fatto ricorso perché ha identificato una serie di irregolarità. Purtroppo il suo ricorso è stato respinto. Nel 2019, 8 aprile, ha vinto eh, le elezioni e è diventato il nuovo sindaco della capitale dopo 33 anni di governance che è stata portata avanti dal partito dell'usurpo della giustizia con il suo uomo molto discutibile, Melik Jokcek. Allora, cosa ha iniziato a fare Mansur Yavaş quando è arrivato al potere? Subito trasmettere tutte le sedute, tutte le assemblee in diretta su, eh, su internet. Anche perché ci è diventato sindaco, ma la maggioranza è sempre nelle mani del partito al governo, no? quindi un'altra zoppa si dice no? in in nel, nel gergo politico italiano. E... e e la cosa ancora più trasparente, e lui spingeva molto su questa cosa sul, durante la campagna elettorale, diceva che la trasparenza è la cosa più importante, precedentemente i bandi sono stati taroccati, eccetera, eccetera, però eh, essendo in campagna elettorale non aveva... E le prove è arrivato al potere e ha iniziato a sfogliare probabilmente gli archivi e ha deciso di mantenere la sua parola e il 95% dei bandi che sono stati fatti in questi ultimi neanche due anni sono stati trasmessi in diretta, quindi quasi nessun bando è stato fatto dietro le porte. Quindi massima trasparenza, i cittadini sanno chi... Cosa ha proposto, chi è, non ha rispettato il capitolato amministrativo e tecnico di quel bando, eccetera, eccetera. Tutto, tutto trasparente. E ha iniziato piano piano a denunciare pubblicamente e mediaticamente eh, lo spreco di denaro che l'amministrazione precedente aveva fatto. Ma delle cose allucinanti, tipo l'ex sindaco aveva riempito la città con le porte tipo porte di Siena, no? di Roma oppure come quelle che abbiamo a Porto Palazzo, le porte romane, tipo, costruiva delle nuove porte, tipo 30-33 porte o una cosa del genere, che non, prima non c'erano, cioè a, ad Ancara le porte non esistevano, neanche all'epoca degli Ititi, non esisteva proprio. E, e ha riempito la città di sculture, ma sculture assurde, tipo robo, orologi, orologi da polso, addirittura in una piazza, in una rotonda. Statua da kebabbaro, giuro che c'è questo grande kebab con un signore che ha una, una sciabola in mano che cerca di tagliare una statua così in una rotonda fuori Ankara, eccetera. E ha iniziato... <ride> proprio così. E poi ha iniziato anche a eh, denunciare pubblicamente e mediaticamente quanto aveva sprecato i soldi nei bandi, tipo alberi che crescevano ad Ankara però venivano comprati con un'asta dalla Cina per tipo 3 euro, ma eh, il costo per piantare quell'albero in una certa via arrivava addirittura a 100 euro. No? Prezzi inspiegabili, i parenti che hanno vinto i bandi, eccetera. Però tutto andava in questo, con questo ritmo. Lui denunciava pubblicamente, ma non aveva ancora eh, portato alla magistratura le carte. Una settimana fa tira fuori i conti, prepara 40 denunce, 40 denunce sì, di diversi bandi, aste, concorsi eccetera eccetera e arriva a denunciare una cifra pari a 320 milioni di euro. 320 milioni di euro sono tantissimi soldi per la Turchia, non la Turchia di oggi ma in generale per la Turchia e, e mh, questa cosa qua e, diventa una notizia pazzesca come dice il giornalista Ömür Ünver che ha parlato a Docevelle redazione turca Ömür Ünver è uno un, dei famosi giornalisti della capitale e, e dirige, il caporedattore di Gazette Zebra che è un giornale locale molto importante di Ankara, dice per la prima volta il sindaco Mansur Yavaş è passato da parlare della corruzione dell'ex amministrazione a denunciarla adesso eh, eh, vediamo cosa farà la magistratura però eh, eh, si tratta di un, eh, di, un, di un grande capitolo nuovo e ovviamente l'ex sindaco Melich che su Twitter non ha fatto altro che minacciare Mansuri Havas utilizzando una, una frase tipo o oh, stai zitto oppure ti facciamo stare zitto proprio non... Eh... stile mafioso, proprio Mansuri Havas si vede che ha veramente ragione il secondo caso di corruzione riguarda la città più grande del paese, Istanbul, dove forse si mangia di più. Però qua eh, le cose succedono un po' più eh, avvengono un po' lentamente, forse perché tante, ci sono tante mani nel, nella torta. E Modo, il nuovo sindaco, sempre sindaco eh, candidato dal, dalla coalizione delle, delle, delle opposizioni, come sapete è, è stato rieletto è, è eletto due volte. La prima volta il 17 aprile del 2019, poi le elezioni sono state annullate, rifatte nel mese di giugno. Il 27 giugno del 2019 è stato rieletto con 800.000 voti di differenza, quindi con una vittoria spettacolare rispetto alla prima vittoria. E class della classe 1970 è, un, è un, un laureato in economia che faceva commercio. Non è un avvocato, però anche lui, durante la campagna elettorale, ha promesso massima trasparenza e, e avrebbe denunciato i casi di, di corruzione. Anche lui è, è un, ha un caso di anatra lui è sindaco, però la maggioranza è nelle mani della coalizione del governo. Anche lui, sin dall'inizio, ha trasmesso in diretta su internet, su tutti i social, anche il sito del, del comune, tutte le sedute, tutte, tutti i consigli comunali, ma anche tutti, tutte, tutti i bandi, quindi tutti i concorsi, quindi anche qua i eh, cittadini possono tranquillamente vedere le aziende che, che offerte fanno, perché vengono respinte, eccetera, eccetera. E la cosa più interessante è che Krami Imamoglu durante la sua campagna elettorale, e a differenza di Mansuria Yavashi, aveva proprio pronunciato questa frase diverse volte dicendo che è, è, è finita l'epoca di lavorare con le comunità religiose, con i parenti, e con le persone raccomandate da Ankara, quindi un messaggio molto netto perché si sa che nella torta di Istanbul, che forse è l'azienda più grande, il comune di Istanbul forse è l'azienda più grande della Turchia, nella torta di Istanbul un po' tutti hanno le mani, soprattutto le comunità religiose che sono molto forti presenti in, in, a Istanbul, che ovviamente si muovono attraverso le identità eh, fiscali come associazioni e fondazioni, e i parenti del Presidente della Repubblica. E lo stesso figlio ha una fondazione religiosa che, ha, che vince ogni anno decine di bandi e, e, ri, e re, riceve in regalo del, degli edifici, dei terreni per costruire del, dei dormitori, scuole, eccetera. E quindi la crociata di Ekramimamolo eh, era già partita in realtà durante la campagna elettorale e abbiamo visto che in questi giorni ha preso la decisione e ha denunciato ben 23 persone, compreso in tutti questi 23 persone e, e compreso l'attuale ministro del trasporto e dell'infrastruttura. 23 persone sono state denunciate per corruzione alla procura di Istanbul, perché in un bando eh, fatto nel 2019, eh, poco prima che Ekrami Mahmoud arrivasse al potere, Sembra che, secondo il, gli osservatori indipendenti, sembra che ci sia stata un'irregolarità un pari a quasi 3 milioni di euro. E ovviamente i, i dipendenti del Comune di Istanbul, secondo la legge turca e il ministro eh, di cui si parla, sono degli impiegati statali, quindi la prefettura di Istanbul dovrebbe permettere alla magistratura di fare delle indagini. Tuttora eh, la prefettura di Istanbul non si è pronunciata, quindi nel caso di Ekremimamod, nel caso di Istanbul la denuncia potrebbe anche eh, non, non arrivare alla sua conclusione, però eh, i nomi sono pubblici e, e le, si, si, si, si sa del di, di, quale astra, di quale bando si parla e delle cifre di, di corruzione e, e poi anche. Eh, divulgato eh, la relazione degli osservatori indipendenti in cui si parla di perché eh, in questo caso può essere definito come corruzione caffè turco okay. io ho pensato ieri mentre non riuscivo a dormire alle 5 di mattina più o meno ho pensato a come non si deve bere caffè, abbiamo parlato di tutto no? come si prepara il caffè da dove viene il caffè eh, che dolci si, si consumano con il caffè, che liquori eccetera nelle puntate precedenti ne abbiamo parlato. Come non si beve caffè? Caffè turco, prima di tutto, non si beve eh, tre volte al giorno. No? Chi beve tre volte al giorno, secondo me, c'è dei problemi. Perché il caffè turco è un elemento di socializzazione. Quindi, si beve magari la mattina, quando c'è una, una tavola grande di, di colazione composta da, dagli amici oppure parenti. Si beve magari dopo la cena, quando eh, siamo, appunto, abbiamo finito la cena, siamo sempre con i nostri cari, amici, conoscenti, eccetera. Non si beve come l'espresso, quindi bisogna sedersi, non si beve camminando, bisogna chiacchierare, un elemento di socializzazione. Quindi si beve al massimo due volte al giorno, è un po' difficile trovare delle persone che bevono caffè turco per 3, 4, 5 volte al giorno. E poi non si beve subito, no? Non si fa lo sciottino, come dicono i giovani adesso. Si beve sorseggiando, piano piano. Anche perché eh, il caffè turco, una volta servito, dovrebbe depositare, no? Depositarsi proprio in fondo. Il, il pezzo non sciolto del caffè deve scendere in fondo la tazzina e, e creare un, un deposito lì. E quindi noi dobbiamo aspettare a circa un minuto per bere il caffè. E lo dobbiamo fare piano piano, quindi non si beve quando è caldissimo, non si beve come uno sciottino. Metti accanto un dolciume, metti accanto un liquore, non è soltanto bere caffè, in, anzi non riesci a bere in 30 secondi, bevi in appunto 15-20 minuti, mezz'ora addirittura. Addirittura alcuni dicono che è meglio bere freddo che caldo, addirittura è più apprezzato caffè, caffè turco quasi freddo. Anni fa oggi che successe? Eh, oggi è una giornata inter in in interessante per tutti, la giornata internazionale dei diritti delle, de de degli esseri umani. No? 10 dicembre 1948 eh, è una data importante, importante anche per la Turchia perché la Turchia ha firmato proprio nel 48 questa questo quest accordo, questa convenzione internazionale. 10 dicembre, dicembre okay, 2020, in che situazione ci troviamo? 79 giornalisti in carcere, 65 giornalisti dal, 2006 a, do, dal 2016 ad oggi accusati di attività terroristiche, 120 giornalisti eh, che sono eh, stati denunciati soltanto nel 2020, 170 eh, quotidiani sono stati chiusi dal 2016 ad oggi, 1.252 eh, sono anni di condanna che sono stati dati ai giornalisti processati dal 2016 ad oggi, 316 invece sono giorni di condanna che sono stati dati a ai giornalisti processati nei soltanto primi 5 mesi del 2020. Dato che sono un giornalista, qua siamo in radio e oggi è una giornata importante, ho voluto eh, dare questi, esatto, questi dati che sono stati distribuiti dal, dall'IPI, che sarebbe l'Istituto Internazionale del, del, dei Giornali e dei Media, IPI, e, e potete trovare tutto eh, sul sito del ip.media c'è un capitolo specifico per, eh, per la Turchia si chiama Free Turkey Journalists International Press Institute eh, che è, appunto fa un, un resoconto della situazione eh, dei giornalisti eh, di oggi in questa giornata particolare sono stati anche uccisi i giornalisti oppure un altro discorso di cui non abbiamo parlato parecchi sono stati obbligati a lasciare il paese buona giornata a tutte e tutti alla prossima